Ha chiesto di intervenire la consigliera Meleo del Movimento 5 Stelle. Sì, Grazie, eh, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Eh, buonasera, Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri e l'amministrazione tutta di Roma Capitale. E colgo l'occasione, perché ancora non l'ho fatto pubblicamente, di augurare un buon lavoro a tutti noi per questo nuovo inizio di consigliatura. Si apre quindi un nuovo quinquennio e con una forza che si appresta a gestire questa città meravigliosa, ma sicuramente molto complessa. Una città che è profondamente diversa da quella che avevamo accolto noi nel 2016. Una città, quindi, che consegniamo al nuovo Sindaco con un'amministrazione sicuramente migliore. Un'amministrazione che ha ritrovato lo spirito e la voglia di lavorare per il futuro, di ricostruirsi dopo gli anni opachi dell'inchiesta nota come mafia capitale di inchieste su mazzette, corruzioni e similari l'amministrazione capitolina oggi è qualcosa di diverso fortunatamente, e quegli anni sono ormai distanti qui in una città che di fatto è ripartita neanche dalle macerie è ripartita da zero quindi oggi Roma è una città dove è possibile programmare dove abbiamo quindi riattivato tanti schemi di programmazione su tanti settori della nostra città dai lavori pubblici, dai trasporti e dopo ci eh, ritornerò tutto questo non c'era nel 2016 quindi io diciamo come consigliera di Roma Capitale sono molto orgogliosa di aver contribuito a questo processo nei passati cinque anni è chiaro, i problemi da risolvere sono ancora tanti questo senz'altro ma per rifondare una città non bastano cinque anni, serve un lavoro strutturato su più e più quinquenni e sicuramente gli anni che Insomma, si apprestano ad arrivare, ci sono occasioni molto importanti per la città, l'abbiamo ricordato più di una volta, il giubilato del 2025, il tema, la candidatura alla Expo 2030 che darà una prospettiva di sviluppo nuova, speriamo, a un asse importante della città che è quello di Roma Est, del, dell'asse Tiburtina, insomma, e auspichiamo che questo tipo di progetto possa essere proseguito per la candidatura, quindi per la discussione della candidatura. E ovviamente abbiamo anche tutte le risorse legate al piano della Next Generation EU e quindi al PNRR. Allora, proprio per questo io diciamo che mi aspettavo delle linee programmatiche un pochino più di dettaglio. E di fatto quello che ho letto sono delle linee programmatiche che proseguono quello che è di fatto il programma della campagna elettorale sicuramente ci sono tanti elementi ed obiettivi di, di buon senso che possiamo senz'altro tutti condividere una città più sostenibile, più verde dove ci si muova più facilmente ci mancherebbe anche che non la volessimo però diciamo da queste linee ci aspettavamo forse di vedere l'impronta di questa nuova giunta, di questo nuovo uh, organo esecutivo l'impronta è quindi come voler realizzare le cose in maniera molto più pragmatica ringrazio comunque il sindaco per averci eh, riconosciuto l'impegno fatto in tanti settori della città prima lei citava il PUMS il piano urbano della mobilità sostenibile però ecco vedo che quindi rispetto alle linee programmatiche di fatto non c'è nulla di nuovo diciamo portiamo avanti degli slogan e io non ho capito ripeto in quale direzione si voglia lavorare sui punti più importanti sulle sfide più importanti lei ha citato tante attività che era stata improntata proprio dall'amministrazione precedente tutti pro i progetti e le opere sulle grandi infrastrutture per la mobilità ad esempio. Questo è il lavoro che tra l'altro io personalmente avevo seguito anche per un periodo nella precedente consigliatura quindi diciamo quello che io mi aspetto per i mesi a venire è che sicuramente il lavoro si faccia a concretezza si faccia eh, quindi diciamo, una eh, materializzazione di tutti i buoni propositi contenuti in queste linee programmatiche e sicuramente tutto il Consiglio, opposizione in cosa, lavorerà eh, su questo, ovviamente col, col senso critico e con la competenza acquisita nei cinque anni precedenti. Questo per dirvi che, tutto sommato, la precedente amministrazione, così come l'ex sindaco, non era proprio una minaccia per questa città eh, o una pietra d'inciampo, come è stata definita più volte pubblicamente anche da esponenti politici a livello eh, regionale e a volte anche nazionale. Comunque, entro un pochino più nei dettagli. Ho guardato eh, diciamo dal punto di vista dei lavori pubblici, che è un tema che ho seguito nei due anni precedenti. Mi ha un po' stupito il fatto che non ci fosse una sezione dedicata proprio alle linee programmatiche per quanto riguarda i lavori pubblici. Ho soltanto visto in maniera frammentata diciamo, alcuni riferimenti sulla necessità di rifare i marciapiedi, e ci mancherebbe anche che non sia condivisibile questo come obiettivo, oppure l'introduzione di strumenti specifici come ad esempio il BIM per, per facilitare la, la progettazione. Poi ho avuto degli approfondimenti da parte del Sindaco sul fatto, su questi piani che sono stati messi sul campo, quindi 2 milioni in più per rimpinguare gli accordi quadri attualmente esistenti, che sono quelli in esaurimento, perché ricordo poi che ci sarà a breve partirà un accordo quadro triennale di manutenzione ordinaria a strade, che ho anche seguito personalmente, del valore di 200 milioni di euro, insomma che spero sia un lascito importante per, per questa città. I 2 milioni comunque è un tipo di operazione che si fa ogni anno di questo periodo si guardano le economie e poi si danno ai servizi più importanti della città quindi diciamo su questo di straordinario c'è poco però sicuramente è bene che si faccia anche l'ordinario ho letto poi del, dell'accordo con anas questi famosi 5 milioni per rifare le strade ora per gli addetti ai lavori sindaco 5 milioni è niente sono due, forse due strade o 3-4 rattoppi di, di, di grandi strade quindi di fatto stiamo parlando di un'operazione che io personalmente non so neanche se valga troppo la mena a mettere sul campo perché da, serve tutto servono 5 milioni, serve ANAS però noi abbiamo fatto come amministrazione negli ultimi due anni una quantità di gare di manutenzione straordinaria a strade molto importante tanto che avete 30 cantieri di manutenzione straordinaria a strade che stanno per partire e quindi spero che anche questo sia un lascito che abbiamo dato alla città che potrà dare il suo contributo diciamo, al miglioramento della pavimentazione stradale. Poi sarei anche curioso in realtà di vedere come si è giustificato questo accordo con ANAS, perché se si dichiara che le strade sono pericolose, le strade che dichiarate pericolose vanno chiuse al traffico di norma. Quindi diciamo, sarebbe poi interessante andare a vedere anche quello che dice nel dettaglio questo quest accordo con ANAS. Comunque, sicuramente poi vedremo nel futuro se tutta l'attività di programmazione che abbiamo messo sul campo, riattivato, quindi questo ciclo di manutenzione, poi sarà proseguito. Ma io non ho dubbi insomma, che questo lavoro impostato poi sarà portato avanti. Sul fronte della mobilità, che è un'altra delega di cui mi occupai negli anni precedenti, dicevo, diciamo, abbiamo fatto un grande lavoro con questo, con questo PUMS e, ripeto, ringrazio di nuovo il Sindaco per aver dichiarato di voler proseguire con, con questo piano un piano che è stato molto articolato ha previsto diciamo, il coinvolgimento di tanti portatori di interesse un piano tra l'altro che adesso è stato sottoposto anche a VAS quindi anche questa è una procedura piuttosto, piuttosto complessa ed adesso è pronto appunto per, per essere approvato dall'Aula il Pums è un piano importante perché ha definito la visione della città in termini di mobilità da qui ai prossimi dieci anni ed non è rimasto poi tra l'altro un libro dei sogni, come c'era stato detto. Ha ah, anche scaturito diverse attività di progettazione. Cinque opere sono già state finanziate. Il sindaco forse se ne è dimenticata una eh, nel ricordare quelle che sono già finanziate. Quindi, oltre alla tranvia di Palmiro Togliatti, alla tranvia da stazione Tiburtina a Verano, alla ehm, eh, tranvia Giardinetti che avrà un prolungamento a Tor Vergata e alla funivia Magliana, è stata anche finanziata la funivia Casalotti. Un'opera su cui abbiamo lavorato, in cui è presente già un'analisi delle alternative eh, possibili, in cui c'è di fatto un'analisi dei costi-benefici. Ha avuto tutto questo un ok da parte del Ministero e quindi abbiamo ricevuto il finanziamento. Per cui diciamo, questa mancanza di quest'opera nell'elenco fatto dal Sindaco mi preoccupa e spero insomma, che eh, si ragioni anche sulla necessità di non distruggere un qualcosa che peraltro è stato suffragato da un'analisi seria tecnica e fatta dalle nostre aziende partecipate, le stesse che oggi lavorano con voi. Quindi diciamo ehm, questo diciamo, è importante e oltre a questo abbiamo anche analizzato i flussi di traffico, quindi c'è anche una serie analisi trasportistica che ci dice come per quel quadrante la soluzione migliore sia proprio eh, questa funivia. Io lo, lo riepilogo a tutta Laura perché insomma, voglio entrare nel tecnico, non giocare soltanto a fare l'opposizione perché non è, non è mio interesse, però insomma, è stato fatto un grande lavoro e mi auguro che anche questo sia, sia portato avanti, anche perché per modificare il Pums bisogna poi ripassare in basso, quindi non so neanche se una presa di posizione politica poi possa effettivamente essere Portare avanti praticamente. Poi eh, ripeto, ci sono tanti altri progetti che abbiamo messo sul campo, c'è un pacchetto eh, di sette progettazioni tram eh, che abbiamo avviato con un accordo quadro, eh, sfruttando i fondi tra l'altro di progettazione dati dal, dal MIMS, quindi c'è un patrimonio di progettazione che non c'era mai stato prima in città. Considerate che io. La prima volta che ho messo piede nell'assessorato ai trasporti, era in luglio del 2016, a nei i cassetti non ho trovato niente di tutto questo. Anzi, il primo giorno in assessorato ho ricevuto la visita della Guardia di Finanza e sono stato tutto il giorno con la Guardia di Finanza. Quindi diciamo è stato un inizio all'epoca sicuramente abbastanza frizzante. Poi, eh, diciamo, eh, lei, Sindaco, ha anche parlato di una serie di, di attività per la manutenzione delle metropolitane, quindi la gara sui nuovi treni, del telecomando, la revisione straordinaria dei treni. Questa è tutta un'attività frutto del, del lavoro della precedente amministrazione. Anche qui sono contenta che si vada avanti con tutte queste attività di investimento necessarie, ovviamente per ammodernare e per garantire sicurezza. E questo ci tenga a rimarcarlo, perché investimenti di questa portata nella città, per il nostro ferro non erano mai stati fatti e infatti scontiamo dei gap manutentivi talmente grandi che adesso i sistemi sono in crisi tutta questa attività di eh, revisione straordinaria andava iniziata almeno nel 2010 per essere eh, eh, diciamo allineati coi tempi però insomma questo è storia quindi guardiamo al futuro e guardiamo a quello che possiamo fare per la città fermandomi sul fronte dei trasporti io vedo che non si è detto nulla su un'azienda importantissima della nostra città che è Atac. Perché dico questo? Perché eh, diciamo, il percorso in cui Atac è stata inserita è quello di un dato preventivo in condizione aziendale in cui è stato inserito un piano industriale di rilancio serio, che chiaramente, a parte il periodo del Covid che ha messo un po' in crisi tutte le aziende del trasporto pubblico a livello nazionale, comunque è un piano che stava funzionando, un piano tra l'altro che ha previsto, che attraverso il quale abbiamo messo in strada 900 nuovi autobus in soli 5 anni, quando nei dieci anni precedenti al 2016 ne erano stati acquistati soltanto 350. Con Atac abbiamo anche assunto nuovo personale, nuovi autisti, nuovi eh, tecnici, nuovi operai, insomma abbiamo diciamo, rimontato le officine mobili, insomma c'è stato fatto un lavoro veramente molto molto importante, però quello che ho visto è che di Atac non si parla. Allora io mi chiedo, e la domanda poi che voglio fare a tutta la Giunta e al Sindaco, che vogliamo fare con Atac? Perché quando c'è stato il referendum, sulla messa a gara del servizio una parte del PD era d'accordo a mettere a gara il servizio quindi è importante adesso andare a capire cosa ci vogliamo fare parliamoci quindi con i sindacati, parliamoci con i lavoratori se c'è questo spettro della messa a gara io penso che sia un qualcosa che vada esplicitato all'interno di linee programmatiche se non è così insomma si lavorerà in continuità con quello che abbiamo messo sul campo e peraltro oh, ho visto anche che si parla di unificazione dell'agenzia del, per la mobilità comunale e regionale anche su questo io onestamente ho dei gravi dubbi di funzionamento perché tra l'altro Roma Servizi per la mobilità ci fa programmazione ma insomma non entro nei dettagli perché non è questa la sede però anche su questo dovremmo avere dei chiarimenti vado velocemente in chiusura col tema dei rifiuti e io, Sindaco, ho visto dal, da, da come ha esposto o, diciamo, il, suo, il suo intervento che insomma, si è reso conto dei problemi cronici ormai stratificati da decenni: che ha questa città, per il, non soltanto peraltro, questa città, l'intera regione di Lazio, per il tema della carenza degli impianti. E, e diciamo che chiaramente tutto il puzzle che voi state costruendo, quindi chiediamo ad Aprilia. Andiamo a Viterbo, parliamo con Acea, sono tutte attività che anche noi abbiamo fatto. Diciamo, non siamo stati proprio dei fessi in questo senso? No? Quindi, se i problemi li denunciavamo, è perché erano reali, non perché volevamo piangerci su noi stessi. Quindi, eh, io quello che, che dico, Sindaco, non so chi le ha suggerito in termini comunicativi di fare come primo atto, ancora prima di avere la giunta di eh, annunciare ed illustrare un piano straordinario di pulizia della città sarà molto pericoloso, un boomerang a livello comunicativo perché? Perché ovviamente i problemi poi insomma, sono, sono emersi quindi insomma io credo che al di là poi degli annunci spot fatti anche con questo piano straordinario di, di pulizia quello che, a cui si debba tendere è arrivare al risultato peraltro diciamo, il problema vero non è tanto la raccolta come già abbiamo detto, ma il tema degli impianti. La raccolta, sì, sicuramente ama, come tutte le altre aziende partecipate, penso nazionali, ha sicuramente delle sacche su cui si può recuperare efficienza ed efficacia, su questo, di questo ne sono certa, però ho dubbi che si possa fare attraverso degli strumenti come gli incentivi. Io ho qui con me l'accordo sindacale. L'accordo sindacale parla di dare incentivi a chi riduce eh, l'assenza malatt per malattia del 10%, io su questo sindaco ho forti dubbi, anche perché si tratta di utilizzare le risorse pubbliche in maniera scorretta, perché se ci sono false malattie non vanno abbattute attraverso soldi pubblici, quindi incentivi con soldi pubblici, andrebbero abbattute attraverso denunce presso le serie opportune. Comunque, io chiudo qui il mio intervento. Eh, dicendo che il gruppo del Movimento 5 Stelle sicuramente eh, darà il suo contributo a questa nuova consigliatura, contributo di dettaglio, concreto, diciamo, eh, basato sui fatti e sui contenuti. Quello che faremo quindi è dare tutta la disponibilità che possiamo, ripeto, anche sfruttando le competenze che abbiamo inevitabilmente acquisito in questi cinque anni. Sarà un'opposizione chiaramente che non farà sconti ma sicuramente collaborativa. Grazie. Grazie.